bravo gente in questo mio canale sono frate.web e in questo video che vedrete che è una serie di montaggi per festeggiare un po' diciamo così i miei dieci anni su YouTube. Ah, eh sì, sono dieci anni che io frequento web è eh, un po' dappertutto in maniera sempre molto silenziosa, discreta la speranza in realtà non mi fastidio a nessuno e, è tutto poi improvvisato non c'è niente di scritto, niente pensato così prendeva la camera registrava basta <ride> come veniva, veniva e, ma in questi anni ho cresciuto a tante persone web eh, ragazzi giovani persone adulte insomma dove sono comparsi come nome come persona eh, anche come copertina come auguri e tutte queste cose è tutto queste cose qua ce ne sono tantissime io ho raccolto quelle che ho cercato, ho, sono riuscito a trovare eh, ma ce ne sarebbero tante eh, le mie diciamo così apparizioni <ride> ho preso queste qua un po' più a fuori insomma o quelle che ho trovato insomma che mh, giusto per ricordare questi anni che poi, se tra dieci anni capo ancora eh, faremo i, i secondi dieci anni <ride> di questa cosa bene allora io vi lascio video spero che sia simpatico così come non è andato e approfitto per salutare a tutte quelle persone che dove sono apparso nel loro video che ancora oggi diciamo qualcuno ha il coraggio di chiamarmi <ride> va bene allora vi saluto buon appetito eh sì buon appetito siete a me come stiamo guardati Ah eh, arrivederci. arrivederci, arrivederci, arrivederci, ciao, statevi bene, statevi bene. The the ciao ragazzi, ciao Fra, sono Fra Depp in ciao Fra. serve partecipare a qualche evento come Romix, Comics e altre fiere con altri youtuber? Sì, sì. Sessione. Pensa che anche frato ci ha detto sì. delle cose molto forti, ci ha detto addirittura... Ricordatevi che Dio... Come ringraziarvi, se vuoi ti spediamo un babà Quindi niente, nostro, alla fine questo è il nostro primo regalino sì, si infatti! Beh. Veramente è ci ha diciamo tantissimo uomo. piacere Che si e... chiama? Frate Francescano! Frate Francescano! Ciao. Ciao. ciao! Sei mitico, ti stimiamo veramente tantissimo Un c'è nel mi ha chiesto Qualche... Illuminazione <ride> Sulle campane Salve di nuovo a tutti, ben trovato. Ma c'è una camminata leggera. Mi faccio gambe, <tiple> ma da pesca.